Direi che si vede alla grande anche con un solo faro. Allora, innanzitutto, ciao a tutti. Oggi, come potete vedere, sono io che mi registro. Guardate, un po' vi faccio girare la testa. Mi gira la testa, mi gira il cranio. Volevo fare praticamente un, un video diverso dal solito. Un video extra. Adesso non so se ne farò altri o se faccio solamente questo. Comunque, volevo portarvi un'idea perfetta per mh, accontentare, soddisfare tutte quelle richieste che ci sono da quarantena. Tipo... Adesso non si trova lievito nei supermercati Ok, provo a darvi un'idea di un pane, di una focaccia perfetta senza lievito Questa focaccia me l'ha insegnata un uh, panettiere, un pasticcere Faceva entrambe le cose in realtà in un hotel uh, quando facevo stage ormai qualche anno fa Oh, è una figata, praticamente non avete lievito però si gonfia tutta di bolle E potete farcela con qualsiasi cosa, siete pronti per... Procedere subito con la ricetta? Io direi di sì. Eh. Partiamo subito con la farina. Allora me ne serve mezzo chilo. Io uso questa qua di farro però bianca oppure potreste anche utilizzare la classica farina zero. Eh. Non userei quella integrale o quella senza glutine perché il risultato non sarebbe lo stesso. Eh. Nel frattempo ho cambiato ciotola perché quella di prima insomma non era mh, proprio indicata. Adesso metto subito l'olio 120 ml direttamente nella ciotola. due grammi in più non daranno fastidio poi due cucchiaini di sale così e 250 ml di acqua quindi proprio la metà del peso della farina ovviamente adesso impastiamo prima con il cucchiaio direttamente nella ciotola e poi a mano fino ad avere un impasto comunque eh, elastico no? come, come quello della pizza Buono, trasferisco il tutto sul piano volendo questo impasto potreste farlo anche Insomma con la planetaria, con l'impastatrice. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Lo impellicoliamo e lo lasciamo riposare per 10 minuti giusto che così si rilassa. E siccome non trovo la pellicola, io l'ho messo insomma nella stessa ciotola che ho usato per l'impasto. Per far l'impasto. e Lo copro con un piatto. Andrà bene lo stesso non si offende Allora nel frattempo preriscaldiamo il forno Che deve essere statico a bomba 250 gradi Ok perfetto L'impasto è praticamente pronto Sono trascorsi quei 10 minuti Adesso noi dobbiamo tagliarlo qu in quattro pezzi e li stendiamo sottilmente con il mattarello. Mi aiuto a fare questa operazione con un po' di semola rimacinata di grano duro. Eh, questa qua è la classica farina, quella più giallina, quella un po' più grezza, no? La trovate nel supermercato come semola di grano duro per semolino nel mio caso, però comunque insomma dipende dai marchi. Ok, Quattro. ovviamente per avere una forma abbastanza regolare voi giocate molto anche con gli angoli nel senso che dovete proprio lavorare in modo anche un po' obliquo no? vedete la mia mano quasi si nota in trasparenza Così. poi se volete farci un po' un gioco con il palmo della mano con le nocche scusatemi potete anche un po' farlo per assottigliarla ancora un po' la portiamo qua su una teglia oleata con carta forno se dovesse esserci troppa pasta sui bordi in questo caso mi va bene ma se ce ne dovesse essere di più basterà tagliarla con un, con un coltellino ecco eh, la togliete adesso goccino di olio e lo spargete bene con un pennellino un po di sale grosso e lo schiaccio così per farlo un pochino più sottile con un coltello, con una spatola, con ciò che volete, l'importante è che sia un po' più sottile, per formare una sorta di fior di sale fatto in casa, perché proprio il sale grosso secondo me non si sposa bene per questa focaccia, però il sale fino non si va, fior di sale perfetto, rosmarino che trito leggermente, Magari schiaccio un po' così con le mani per farlo entrare bene nell'impasto Ora il nostro fior de sel casalingo, poco Se volete sperimentare altre farciture potete farlo ovviamente eh, senza nessun problema L'importante è che scegliete delle farciture che non rilasciano troppa acqua durante la cottura Se volete dare una nota mh, saporita a questa focaccia potreste prendere le acciughe e i capperi, tritarle un po' e metterle sopra Oppure eh, anche lasciarla così al naturale, accompagnarla con dei salumi. Scegliete voi, l'importante è che non scegliete elementi acquosi. La mozzarella guai, eh, no. Cuociamo in forno per 7 minuti. Guardate ragazzi, ci stanno già formando le bolle. Guardate che figata. Un consiglio molto importante, se doveste notare che la superficie della vostra focaccia risulta un po' troppo scura però ancora troppo presto da togliere dal forno metteteci sopra un bel foglio di carta di, di, di alluminio che andrà tutto bene, secondo i piani Eccolo qua il risultato, guardate ragazzi, anche la consistenza è leggerissima Vi prego fatela vi scongiuro, a prescindere dal fatto che adesso non si trova il lievito, magari tra qualche giorno si troverà, fatela più spesso. Come fate ad abbandonare una ricetta del genere? Ci impiegate 10 minuti a, a, a farlo. cioè, allora, riposo di 10 minuti giusto per farla rilassare. L'impasto è molto semplice, in 3-4 minuti l'avete. La cottura in un lampo, 6 minuti... Ma bisogna... cioè... Ok, è passato il messaggio, dovete farla. Taggatemi o su Instagram o su Facebook, dove volete, insomma, in modo tale che io possa poi vedere eh, ciò che, che avete preparato, che mi fa super, super piacere. Io spero veramente tanto che questo contenuto così molto più mh, amichevole e vicino, no? è come se foste venuti a casa mia a rompermi le scatole, nel senso buono ovviamente. E abbiamo preparato qualcosa assieme Tra il resto devo mettere a posto tutto sto gran casino eh, Vi lascio a altri due video come sempre se non li avete ancora visti Poi c'è qua il um, rotondo per iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto Per sostenermi, per rimanere sempre aggiornati sui contenuti attivando la campanella E invece eh, qua sotto c'è anche la ricetta scritta di questa meraviglia Magari ne facciamo ancora di questi video qua, dai! Ragazzi fatemi sapere anche come se vi è piaciuto un video così, è stato un enorme piacere avervi qua, ci vediamo molto presto, intanto proseguo con l'assaggio eh, perché metto via dopo tutto questo casino, adesso un attimo di relax.